World Wide Web o WWW dalle iniziali eh, delle tre lettere eh, che hanno cambiato la storia delle comunicazioni mondiali. Quante volte durante il giorno eh, le schiacciamo sulla tastiera eh, della nostra, eh, dei nostri computer? Eppure raramente pensiamo eh, a chi è stata la mente che ha immaginato questa eh, rivoluzione, eh, questo universo di possibilità che prima eh, non esisteva. Si, chiamava, si chiama Tim Berners-Lee, un informatico britannico che esattamente 30 anni fa immagina un, un luogo eh, dove ospitare questa ragnatela immensa eh, di parole, di suoni e di immagini. Scrive un documento con un collega in cui si parla eh, di documenti rintracciabili attraverso link che permettono di navigare da, da un'informazione all'altra. 30 anni, sono un tempo relativamente breve, eppure da allora il mondo di Internet ha fatto eh, dei passi eh, enormi, una, eh, un, eh, una crescita esponenziale. All'inizio di quest'anno, pensate, più di 4 miliardi e mezzo eh, di persone eh, navigano eh, costantemente sul web attraverso 1 miliardo e 700 eh, milioni di siti. Ma, eh, attenzione, eh, un frutto della mente umana ha sempre un po', poco, un po' meno di umano, se pensiamo che eh, più della metà delle informazioni che viaggiano su internet oggi sono prodotte da macchine e non da uomini. Sì.